Ciao, sono Drosilla. I tarocchi fanno parte della mia vita da molto tempo. Utilizzo gli arcani maggiori che sono densi di simbolismo e di significati. Inoltre interrogo ed interpreto I Ching, il libro dei mutamenti, uno dei testi più antichi della storia dell'umanità. La divinazione è una vera e propria arte, oltre che essere una pratica di ricerca, di scoperta e di evoluzione personale. Metto a tua disposizione la mia arte e la mia visione.